Benvenuti, buon, buon inizio di settimana, la parola che voglio iniziare oggi nella nel mese dell'educazione finanziaria è coraggio, dobbiamo andare avanti, le notizie le leggiamo, le sentiamo tutti, ma ci vuole coraggio e lo sponsor è un buon caffè. Buongiorno, ecco qua la nostra bellissima valletta che non mi ricordo mai, mai. come si chiama regia la valletta? Angela mi fa, Angela, e non mi ricordavo, lo stai scherzato, mi ricordavo benissimo, eccola qua, bellissima mora, un caffè per, per me, grazie di Luca Fè, grazie, grazie Angela. E hai bevuto già tu? Tutto a posto. Abbiamo fatto, accidenti, scusate, abbiamo fatto prima un video post backstage in cui Angela faceva il caffè, era molto molto molto molto carina, anche, accidenti, anche con, molto buono, grazie Angela, anche con la mascherina. Un applauso alla nostra, alla nostra regia, eh, non ci abbiamo gli applausi, non ci abbiamo niente, lo ah, fa lui, lo no, fa, no, fa lui, e siamo in diretta. Grazie Angela, un bacio a distanza, normative Covid, non si può, non si può, non si può, e torniamo subito al mese dell'educazione finanziaria a collegarci con la biondissima Giusy che è dall'ufficio che è collegata, da stamattina sta facendo le prove, e ci è il contenuto della puntata, eccola là! Buongiorno Giusy. Buongiorno a tutti. Non buongiorno ti si sente Vai avanti, vai avanti. Buongiorno a tutti. Ah ecco, buongiorno a tutti Giusy. Non sei verde come l'altra volta perché era la telecamera che non funzionava bene. <ride> abbiamo una fans che ha 85-86 anni dice ma mia, mia, mia figlia eh, no scusa non volevo dire il nome mia figlia è verde no è la telecamera No, ma non diciamolo perché Maurizio adesso deve comprare la telecamera nuova per l'ufficio di giusy perché appaia in tutto il suo splendore buongiorno giusy buongiorno la settimana della giorno dell finanziaria una nuova settimana con vari decreti e quant'altro ma ho detto che ci vuole coraggio e ci vuole una forza d'animo che come hai tu per seguire i clienti e seguire le imprese giusto giusy Beh, sia eh, dare sicurezza, trasmettere sicurezza e tranquillità alle persone in un momento così incerto, incerto su tutti i fronti, dal punto di vista della salute, dal punto di vista economico e finanziario, è importante, insomma, dà forza. È proprio il caso di dire che l'Unione fa la forza in questo periodo? L'Unione fa la forza, dopo ricordiamo alla Regia, se dopo ci mette il sottopancia la Giuse che dire chi è, e chi non è, che, che è importante anche per questo, ma... Noi oggi vogliamo fare un focus su due temi, in questa mezz'oretta che trascorriamo con voi. Siamo in diretta sui social, sulla pagina di Your Solution, di Maurizio Poli, su ADM, insomma su tutte le nostre pagine. Dopodiché troverete le puntate su YouTube, su Maurizio Poli trovate tutte le puntate che sono andate in onda. Siamo in diretta su streaming, sul vostro tablet, sul vostro smartphone, su www.welltv.eu e poi naturalmente in digitale, in televisione, sul canale 231 in tutta Italia. Quindi la normativa Covid c'è, ma noi siamo online, siamo online ovunque per poter parlare, comunicare con le imprese, le famiglie, gli artigiani e dare un piccoli suggerimenti operativi in questi periodi in cui la nave naviga a vista e ci vuole un buon timoniere e un buon comandante noi siamo quelli che danno consigli e siamo quelli che, come dice il sottopancia, educatori e consulenti finanziari. Faccio una piccola nota del DPCM che è stato approvato ieri, che sono sospesi tutti i convegni, quindi anche il nostro piccolo intervento di fine mese nella settimana della Previdenza, che avevamo previsto sia online che in presenza, seguendo le normative Covid, sarà solo online con videochiamate su tutte le piattaforme per la previdenza, la propria pensione, il proprio futuro e ci sarà la grande trasmissione di un'ora sponsorizzata da Well TV e con il patrocinio di AIF, Associazione Italiana Educatori Finanziari, con l'ottore Andrea Rocco, CEO di Ecomatica e Giussi Biondelli in cui parleremo del il mio futuro, di che pensione sarai nella settimana che va dal 26 al 31 di ottobre, ma avremo modo di riparlarne. Ora la domanda diretta a Giussi. Eccoci qua, Giussi. Abbiamo lasciato la settimana scorsa con un piccolo sospeso, cioè la centrale dei rischi per le imprese, per gli artigiani, i commercianti. Cosa vuol dire la centrale dei rischi e le novità, Giussi? Brevemente. Beh, brevemente la centrale dei rischi è un, non è nient'altro che una fonte di informazioni che viene alimentata dalle banche e da tutti gli intermediari finanziari. All'interno di questa banca dati ci sono tutte le informazioni finanziarie che ci riguardano, quindi se noi chiediamo un finanziamento o un mutuo ad un istituto bancario e l'abbiamo ottenuto, ci sarà scritto praticamente se noi siamo regolari nel pagamento, se onoriamo le nostre scadenze, se rispettiamo i nostri impegni. Questo per quanto riguarda tutto il mondo del credito mutui, fidi, linee di portafoglio e riguarda sia le persone fisiche, cioè i privati, i soggetti privati, sia le persone eh, giuridiche, quindi le aziende tutti i titolari di partita IVA. La novità più importante dal 2020 è che la centrale dei rischi la puoi richiedere direttamente con la Carta Nazionale dei Servizi, quindi rispetto a prima che si chiedeva a livello cartaceo, adesso è diventato più immediato, ancora di più, è data la possibilità di richiedere al collo speed, cosa significa che praticamente il ritorno di informazione, anziché aspettare due o tre giorni, un tempo addirittura si aspettava una settimana, qualche anno fa, eh, è praticamente immediata la risposta, nel momento in cui si fa la richiesta con lo speed, il ritorno di flusso di informazione di, al diretto richiedente è, è immediato. E ancora novità della novità, il 2, dal 2 di ottobre 2020 è possibile sempre gratuitamente, perché l'ho preciso, questo è un servizio gratuito, sempre gratuitamente dal 2 di ottobre è possibile inserire, e accedere attraverso il sito eh, di Banca d'Italia con la richiesta del servizio, di poter avere il monitoraggio mensile, quindi in automatico si può richiedere gratuitamente che venga eh, inviato alla richiedente il flusso di informazioni mensili, questo solo per le aziende però, per la durata di un anno. E tra un anno è possibile rinnovare la richiesta del servizio. Quindi questa è una bella comunità per tenere monitorato queste informazioni che... Eh, in questo periodo magari ci sfuggono eh, proprio per l'imprevedibilità dei pagamenti, dei flussi finanziari, degli incassi eccetera. Quindi è un controllo della pressione, del cuore, delle battiti cardineci di un'impresa monitorati sempre, come avere sempre il controllo dei dati, dei flussi finanziari che leggono le banche sul tavolo della, della scrivania del responsabile finanziario o dell'imprenditore. Esattamente, proprio così, è importante, io dico sempre alle mie aziende clienti che è necessario farlo almeno una volta all'anno in occasione della chiusura del bilancio, quindi che i dati che risultano inseriti nella centrale dei rischi si coincidano con quello che ritornano in contabilità e se non coincidono di sapere qual è la riconciliazione. Sottolineo una cosa importantissima Maurizio, queste informazioni sono di accesso solo al richiedente e solo ad esclusivo utilizzo per l'azienda, cioè diciamo un fornitore o un cliente non è che può svegliarsi e chiedere alla nostra centrale rischi, ecco, solo per precisare perché magari a volte si pensa che ci siano informazioni accessibili a tutti, ma in realtà è importante ehm, sapere che sono informazioni delicatissime e sensibili e che sono protette, quindi assolutamente è di beneficio, accesso a noi che siamo i diretti interessati ed eventualmente alle banche che, ci, che decidono di affidarci, ma con una veste un po' diversa, insomma, poi dopo magari eh, faremo un altro piccolo focus, però insomma le informazioni sono accessibili ai, ai soggetti che alimentano la centrale rischi, quindi banche, intermediari finanziari e a noi che siamo i diretti interessati. Stop. Questo è un importante per chi volesse poi fare delle domande. Per approfondire il tema della centrale rischia a Giussi Mendelli vi lascio la mail che è infochiocciolaiort-solution.it un numero di telefono whatsapp per le domande, la regia è bravissima, eccolo qua 349-571-4319 non 1019. l'ultimo numero è 9, niente niente la regia, adesso avevo detto che era bravissima ma sta già correggendo così il sottopancia la Giussi oggi è carichissima, ride tantissimo, vuol dire che è informissima queste sono le notizie sulla centrale dei rischi importanti per le imprese. Dici perché educazione finanziaria? Questi sono piccoli tasselli da mettere insieme per governare la complessità dei tempi che stiamo vivendo. Sono tempi complessi, ci sono soluzioni, ci sono opportunità per gestire al meglio. Si parte dalle piccole cose per poi arrivare a altre. Parleremo dei finanziamenti, parleremo del denaro per le imprese, ma la trasmissione va avanti, un piccolo passo alla volta piccoli tasselli per dare questo, questo aiuto concreto, perché oltre le parole noi diamo dei piccoli tasselli che possono essere messi insieme dalle artigiani, imprese, commercianti per governare la nave e andare avanti con coraggio, la parola di oggi è coraggio. Però Giussi, passando, chiudendo l'argomento centrale rischi, ho visto che sul sito nostro di eh, YourSolution, che è www.moriziopoli.it per semplicità, Troviamo questa notizia che ho letto su, su vari quotidiani americani, è stato poi ripreso dal, dal, dal mensile settimanale WeWealth, un giornale specialistico di finanza, che parla di passaggio generazionale 68 miliardi in arrivo per i millennials, cioè questo denaro che passa da una generazione all'altra. È vero Giussi, c'è tutto questo, questo, questo numero, questo importante numero? Eh, sicuramente la, già in altre occasioni eh, questa è una, è una rilevazione, è una, è una questione di età, è una questione demografica, inevitabilmente ci sono aziende che stanno passando dalla prima generazione alla seconda generazione, o addirittura da, dalla terza alla quarta, insomma dipende sempre dall'età degli imprenditori ed è un flusso inevitabile di trasferimento di ricchezza è chiaro che eh, il passaggio generazionale già in altre occasioni l'abbiamo sottolineato quanto sia delicato per la continuità dell'azienda per la continuità nel futuro dell'azienda perché è un passaggio davvero molto delicato perché coinvolge la famiglia coinvolge l'emotività coinvolge quello che siamo noi <coughs> scusate coinvolge le persone le persone in quanto membro della famiglia di un progetto e eh, così, tante, così, tante, eh, così tanta ricchezza da passare da una generazione all'altra è davvero una, una, una criticità da pianificare in maniera tale che venga tramandata nel futuro ci sono gli strumenti, ci sono, va fatta per tempo il tempo lo diciamo sempre il nostro alleato ed è sempre così è alleato negli investimenti, nella previdenza, nell'azienda nella nostra vita, il tempo è un alleato e mai come nella pianificazione del passaggio generazionale è determinante, perché dà modo di avere le strategie per la continuità, di integrare le persone, di coinvolgere nel progetto eh, imprenditoriale, e soprattutto di rendersi conto che probabilmente le condizioni di fare l'imprenditore nel momento in cui il eh, fondatore, piuttosto che la generazione precedente, è subentrata in azienda, è diverso da quello che noi stiamo vivendo adesso. È molto delicato perché la generazione di imprenditori che si affaccia all'interno dell'azienda in questo momento, affronta problematiche che probabilmente la generazione precedente non ha affrontato, il, le difficoltà, le incertezze di mercato, eh, questa, questa diciamo, eh, abilità nel dover eh, lottare per una, una ricchezza che sarà probabilmente inferiore rispetto alla generazione precedente. Nazionali. Ci torneremo giusi per quanto riguarda anche gli strumenti che sono a disposizione per le imprese, per il... Eh, passaggio generazionale indenne, dice ma quando parliamo con gli imprenditori questa cosa qui, questo, questo argomento è più sentito recentemente, è più avvicinato perché si rendono conto che è uno snodo importante perché la parola eredità non è solo l'impresa, non è solo quanto ho accumulato ma anche la mia impronta che ho dato quindi lasciare un'eredità non è solo di patrimonio perché noi parliamo di quello quindi le case, i terreni, la fabbrica, il denaro, eccetera, ma anche un'impronta del fondatore, giusto Giussi? Sì, ma è proprio per questo che solitamente è un momento critico, perché chiaramente chi, la generazione precedente o il fondatore in quel momento eh, mette, mette sul tavolo quello che è stato lui, se stesso, il, la propria capacità di far l'imprenditore. E quindi ehm, è come se in qualche modo si mettesse, in discussione quello che lui ha fatto perché inevitabilmente un, un cambiamento o qualcosa per la continuità nel futuro può darsi che venga inserito o venga eh, messo sul tavolo da, dalla successiva generazione. È proprio una cosa personale, una è una cosa che riguarda la nostra persona, il nostro modo di essere diventa personale, anche se non lo dovrebbe essere perché quando si parla di azienda, di valori patrimoniali, esattamente come hai specificato tu Maurizio, si parla di valori patrimoniali, di fatturato, di eh, business, eh, e chiaramente eh, è molto oggettiva la cosa però siamo persone e quindi l'imprenditore in quel momento si espone a, ad una valutazione per la continuità nel futuro. È per questo che è delicato, è molto delicato, no, però non, poi, non, non, non si... giusto, è vero, Prego. poi parleremo nelle puntate successive, faremo degli esempi anche, sì, di passaggi generazionali positivi che sono andati bene, cioè il valore è stato trasmesso integro, ma anche di chi non se ne è preso cura di cui ha lasciato fare, perché se non faccio niente, lo Stato, col Codice Civile, si prenderà cura del trasmettere il mio patrimonio, ma finché sono in vita e sono il fondatore e sono quello che ha creato, posso fare molte cose, posso decidere con una penna e un foglio di carta bianco, vero Giussi? Sì, lo strumento molto semplice del testamento è sicuramente alla portata di tutti, ma soprattutto fare finta che non esista il problema mettendo la testa sotto la sabbia è una, una strategia che appaga probabilmente nel momento, nel brevissimo termine, nel momento immediato perché una persona non affronta il problema ma poi rischia di averlo successivamente o di lasciarlo a qualcun altro il problema. Per cui invece mh, ritengo che sia anche un punto di forza voler coinvolgere la generazione e decidere insieme ciò che è da fare per il futuro della propria azienda e per il futuro della propria famiglia. Ricordiamoci che immagino nella, nella, nel, desidera nel, nel desiderata di ogni imprenditore quella di creare ricchezza per, la per sé e per la propria famiglia da avere a disposizione nel futuro. Il fatto di progettare insieme come conservarla, come eh, eh, continuarla nel futuro, o se qualcuno dovesse decidere di vendere quindi di portare a casa la liquidità per, eh, per sé o per la propria famiglia è l'obiettivo che aveva inizialmente disinteressarsi, non occuparsi di questo problema significa semplicemente rischiare di vanificare tutto quello che in realtà ha voluto sempre costruire dall'inizio però Giussi, una domanda che ti, ti voglio fare ancora noi parliamo di patrimoni, di imprese ma la successione in realtà riguarda anche le famiglie Riguarda anche diversi settori, anche passare eh, l'eredità dei, dei determinati fondi per lasciare per lo studio, per il futuro dei propri figli. Va visto anche, non so, per le aziende agricole, per non dis, di, disperdere il valore accumulato di terreni, di, di, di bestiame, di imprenditori, perché ormai anche un'azienda agricola è un'impresa a tutti gli effetti, deve guardare anche al futuro del proprio, della propria attività agricola, io guardo le famiglie, le imprese, gli artigiani e gli imprenditori, non è solo il grande patrimonio, ma anche Giusy, ma anche, lascio a te la parola. Tutti, tutti assolutamente, il, la parte di eh, pianificazione di continuità del nostro patrimonio nel futuro è una cosa che riguarda tutti tutti di tutte le dimensioni, tutti i patrimoni di tutte le dimensioni, quando ce n'è poco, perché ce n'è poco, quando ce n'è tanto, perché ce n'è tanto. A maggior ragione quando le risorse sono limitate e diventa ritengo ancora più importante preservarla da eventuali inefficienze o da eventuali problematiche quindi ancora di più, ma sempre, la ricchezza che sia tanto o che sia poca, è una ricchezza che è il risultato del sacrificio delle persone, di quello che è stato fatto nel passato, qualcuno ha lavorato, qualcuno ha saputo risparmiare e accantonare, e quindi questo è un motivo necessario per cui non disperderlo, per problematiche che noi non vogliamo affrontare. Detto questo, sicuramente ogni dimensione di impresa, dall'agricola più piccola, ma ormai anche l'impresa agricola è diventata un'impresa agricola a livello industriale, perché non si può esimere dal saper pianificare a livello finanziario come le imprese produttive o come qualsiasi genere di impresa, e a maggior ragione nei piccoli artigiani, dove devono essere attenti alla finanza, comunque eh, stiamo passando un periodo molto critico e l'attenzione per le risorse finanziarie ci vuole e stessa cosa per le famiglie, per i propri figli, oggi abbiamo imparato che bisogna saper eh, costruire nuove modalità per uh, comunicare, per uh, studiare, per lavorare e a maggior ragione probabilmente le risorse sono necessarie per uh, attraversare questo cambiamento, Quindi, accantonare per lo studio dei propri figli accantonare per la previdenza per quando io non sarò più autosufficiente accantonare per l'investimento dell'artigiano che deve comprare l'automezzo piuttosto che i beni strumentali sono tutte piccole strategie che eh, sono di supporto alla pianificazione finanziaria dell'impresa come oggetto di business oppure la pianificazione finanziaria del nostro futuro per quanto riguarda i nostri ragazzi per quanto riguarda la nostra famiglia per quanto riguarda noi stessi. Eh, è importante, è importante saperlo fare, darsi delle regole, è importante eh, comunque eh, saper eh, pianificare e darsi un obiettivo, perché è quello che determina il comportamento, il fatto di raggiungere un obiettivo e il fatto di raggiungere il risultato, sempre con un arco temporale, perché ritorniamo sempre sul discorso del tempo. Se io mi do un obiettivo, non un obiettivo me lo do e domani lo raggiungo. L'obiettivo me lo do e devo avere un tempo e dei comportamenti per raggiungerlo. Eccoci qua, la Giussi ha parlato di comportamenti, obiettivi, arco temporale. Stiamo vivendo un periodo molto particolare e quindi ci porta anche a riflettere all'interno delle nostre famiglie, delle nostre comunità, delle proprie imprese, da questo momento di incertezza, da questo momento che sembra negativo, troviamo il lato positivo, riflettiamo sulle nostre azioni, sul nostro futuro. L'invito è a riflettere, non a portare menagramo, ma a poter proteggere, perché io e Giussi siamo nati per proteggere i propri i vostri patrimoni, il vostro futuro, il vostro risparmio, ma per poterlo fare serve una riflessione, serve un aiuto, serve un aiuto esterno, un consulente, un educatore finanziario che ti possa aiutare a traghettare verso questo momento di riflessione per poi prendere delle decisioni in famiglia, in azienda, nella comunità in cui vivi, in questo periodo particolare che ci fa riflettere anche sulla caducità della vita, sul momento che non sappiamo il nostro futuro, quindi dobbiamo pensarci oggi, vivere il presente ah, adesso. Quindi Giusy, ritornando a te, solo un flash per quanto riguarda quali sono gli strumenti, poi ci torneremo parlandone specificatamente, se puoi fare riferimento, non so, a quali strumenti ci sono per il discorso del dopo di me, cioè passare questo, questo patrimonio. Beh, gli strumenti sono tanti, vanno sempre contestualizzati, fanno sempre parte di un piano di azione, di, or, vanno organizzati, a seconda delle priorità ci sono varie attività da portare avanti. Sicuramente dopo l'analisi, cioè le più immediate, diciamo, quelle che comunque aiutano a gestire la parte della liquidità, eh, sono le polizze vita, che sicuramente vengono d'aiuto all'interno di un piano più ampio di eh, pianificazione, scusate il gioco di parole, ma è inevitabile, un piano di pianificazione successoria, un piano di pianificazione fiscale eh, e di pianificazione finanziaria. Quindi le polizze rispondono molto bene a, a, a, a diversi obiettivi che si trovano anche all'interno di una pianificazione di passaggio generazionale. Quindi quelle vengono in aiuto, vengono in aiuto all'interno dei riequilibri della famiglia. Sicuramente all'interno dell'ambito aziendale, vista la normativa favorevole, sicuramente c'è eh, anche il patto di famiglia che aiuta laddove ci sia un accordo, un'armonia della famiglia. Anche quello va contestualizzato, va condiviso con la famiglia, va condivisa quelle che sono le regole della, del futuro e della continuità dell'azienda. Questi sono i principali due strumenti che sono, eh, diciamo, anche un po' parzialmente poco sfruttati, eh, ma che andrebbero studiati meglio innanzitutto perché prima di utilizzare gli strumenti bisogna studiarli, conoscerli, capire che, che caratteristiche hanno e poi utilizzarli al meglio all'interno della famiglia. Quindi ci torneremo Giussi su questi argomenti in maniera magari più approfondita, ti lasceremo più spazio perché... Hai questa possibilità, questa capacità comunicativa di rendere semplici anche argomenti complessi. Questa è una tua dote precipua, anche come educatore Grazie. finanziario, anche come consulente, come insegnante per, per i tuoi gruppi di formazione, ma questa è una tua nota che ti caratterizza nel rendere semplici argomenti complessi che possono essere trasmessi. Ricordiamo sempre che noi dialoghiamo, comunichiamo sui social, in tv, eccetera, con famiglie, imprese, artigiani, imprenditori queste puntate non sono rivolte a colleghi, consulenti finanziari che salutiamo o altri educatori finanziari. Siamo inseriti nel progetto del Governo, del Ministero, in questo sito che è quellocheconta.gov.it La settimese è, è il mese dell'educazione finanziaria, qui c'è il mio logo, e l'hashtag è ottobre edufin 2020, dove troverete tutte le iniziative che vengono fatte in Italia a favore del mese dell'educazione finanziaria, tra quale quella con well TV e AIF e noi come io e Giussi come educatori e consulenti finanziari in cui faremo un'ora di trasmissione per parlare di futuro e di previdenza. Quindi sul sito www.quellocheconta.gov.it Tutte le iniziative che potete trovare, che saranno adesso tutte online, nel gruppo WhatsApp, e questa è la, la direttiva, non più in presenza ma tutte online, per parlare di risparmio, previdenza, il gatto la volpe, attenti al vostro denaro, le sirene che vi portano via il vostro denaro. Giusy mancano due minuti, un saluto che vuoi fare tu intanto a chi ci sta ascoltando, poi io chiudo la trasmissione. Un tuo saluto Giusy e rimandare poi a lunedì prossimo. Vi aspettiamo la settimana prossima, che sarà la settimana? Mi sentite? Ok. Vi aspettiamo la settimana prossima nell'ultima nell settimana della nel mese del risparmio dove parleremo di che pensione sei. Vi aspetto. Si aspetta sempre, sarà in compagnia del dottor Andrea Rocco, quindi due big an per parlare, fare domande e avere suggerimenti sul proprio futuro. Io li terrò, li stimolerò come al solito, qui c'è la borsina che ci ha dato il Ministero del Tesoro, porta con te quello che conta, le abbiamo in ufficio, le daremo con le normative Covid quando potremo, sul nostro sito www.moriziopoli.it tutte le informazioni per quanto riguarda quello che ci siamo detti, ecco qua la regia, un applauso alla regia, ecco la cassaforte, noi proteggiamo, il nostro riferimento anche telefonico fisso 0372 2405 ma i social, quindi mi trovate questa puntata sulla pagina di YouTube Poli Maurizio, lo cercate, facilissimo, oppure sulla mia pagina Facebook o LinkedIn Poli Maurizio, dove troverete queste puntate e tutti i contenuti che diamo così per l'educazione finanziaria e i suggerimenti che ci sono agli imprenditori, agli artigiani, e alle famiglie per navigare in queste acque tempestose. E concludo sempre ricordando il nostro slogan che rimane ed è mio e di Giussi, ricordandovi sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani. A lunedì prossimo, con coraggio!